Toscano è vicina a tutti gli italiani. In questo momento difficile in cui dobbiamo stare a casa, grazie alla nostra tecnologia per vendere e comprare casa, noi rimaniamo operativi e in contatto con voi. Insieme ce la faremo.